Bu bu bu bu bu bu visto che mi avete chiesto la live della buonanotte. Ciao, ciao, ciao, ciao, benvenuti. Ciao Marti, sei la prima. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ma avete chiesto la live della buonanotte? Facciamo la live della buonanotte col mio pigiamino. Sempre lo stesso, ragazzi, perché sono via da una settimana, quindi vi giuro che mi lavo, però il pigiamino è lo stesso. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. Allora, perché ho scritto live della buonanotte, ma anche No. Perché io non vado a letto adesso, io non ho manco cenato, sappiate questo. Quindi in realtà però voi, ho visto che andavate a letto, quindi siete delle brave ragazze che vanno a letto veramente molto presto. Io vi stimo molto, ma io non sto andando a letto. Devo mangiare. Ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao, ciao! Ciao! Che bello, che bello. Nulla, come state? Tutto bene? Oggi giornata nuovamente molto stancante, nuovamente straincasinato da tutte le parti, tipo questa è la camera, un po' di caos, e domani dobbiamo lasciare la casa. Boo. Ciao, ah in realtà prendo la pizza con le melanzane, ho preso la pizza con le melanzane. Quindi Alice alle melanza hashtag Alice le melanzane forever, mi faccio la foto, mi faccio la foto. E la posto su Instagram immediatamente. Sì, sì, sì. Domani vedi Michele. Uh, che bello, che bello. Brava, brava, sono contentissima per te. No, ragazzi, non lo so se sofficie, mi dispiace. Lo so che funziona la cosa delle melanzane. Yeee. Yeah. Yeee. Yeah. Va bene, bellissima. Domani, tutta la settimana... Oh, cacchio, madonna, sarai stanchissima, tipo... Dai... Voi delle melanzare per cena? Me le mangio nella pizza. Io! Anzi, vi faccio... Guardi Pechino Express, ho guardato una puntata sola. O due, tipo. Oh, sono arrivate le pizze! Yo! Ciao! Ciao! Ciao. Oh. Ecco. Mette, il mio fratellone è sempre molto contento. So. Eccoci! C'è delle euforie. No, ma questa non è mia. Cosa è mia. Ah, Perché? è la mia? Beh, Aspetta, vi volevo far troppo vedere hashtag alisce le melanzane, hashtag e la pizza, oh. hashtag alisce le melanzane, le melanzane everywhere, yeee, yeah! anche mio fratello ha nato le melanzane, vedete, ragazzi siamo troppo una famiglia, cioè veramente, uh, aiuto sto uscendo, no non ho mai pensato di venire in Svizzera, in Svizzera? no mi chiedono se voglio andare in Svizzera, Sì. andare in Svizzera, sì. hashtag alice e le melanzane sulla pizza, No, pure hashtag la pizza al Alice e la pizza alle melanzane grandissima. Va bene ragazzi, io mangio, ho una fame che muoio tipo Ci sentiamo un po' più tardi magari Metto la foto Sì. Di... No, no, la pizza è brutta, non merita la foto Ficcato. Non la faccio Alisabrata ti hai visto, grazie Eri tipo dolcissima, ma quando mi hai visto? Quando stavo piangendo come una fontana Dolcissima Figura di... Bip proprio Vabbè ho pianto, sì, ammetto che ho pianto. Dopo, tipo, il, lo spettacolo, dopo, tutto, dopo il palco, sono dovuta andare nei backstage a rifarmi tutto il trucco perché ero tutta colata da tutte le parti. Bello, ragazzi! Vi mando un bacione enormissimo. Mangio la pizza. E ci vediamo dopo. Magari facciamo un'altra live. Tra un pochino, ciao!